Arriviamo quindi alla parte 1 che ho intitolato semplicemente privacy principi generali e vi introduco un po' le prime norme, le partiremo dalle definizioni, c'è cioè un articolo del, del, del, del nuovo GDPR che appunto dà le definizioni che sembra una cosa banale ma invece già aver chiaro la differenza tra ad esempio titolare del trattamento e responsabile del trattamento non è cosa da poco perché ci, ci poi ci fa capire molte cose nelle slide successive. Allora, le fonti normative sono queste, perché vi serve anche come mappa per andare a cercare, quando avrete eh, dei problemi relativi alla privacy, dovete anche sapere dove andare a trovare le norme, e ogni tanto, insomma, per chi non ha una formazione giuridica è una cosa faticosa, disorientante, lo capisco, anche solamente vedere queste sigle di no? Cioè insomma, avete fatto tutto un concorso pubblico, quindi... Dubito che, che vi disorienti, che vi lasciate disorientare da così poco, però almeno vediamo quali sono, cioè ricostruiamo qual è il quadro normativo. In Italia la prima legge sulla privacy, espressamente dedicata a quell'argomento, è stata del 96. anche lì non è un caso, cioè nel, è stato negli anni 90 che si è iniziato a percepire il problema. Cioè, allora, Brandessi si è occupato nel 1890, quindi il concetto di riservatezza esisteva già anche nel diritto italiano molto molto prima però ehm, prima lo si, lo si regolamentava con norme generali dell'ordinamento, della Costituzione, del codice civile, non c'era una legge specifica sulla tutela del dato personale, fino a quando negli anni 90 con la, la diffusione delle tecnologie digitali si è iniziato a percepire il problema in modo più, più concreto e quindi appunto anche lì su spinta di, di una direttiva europea siamo arrivati ad avere anche noi la prima legge sulla privacy. Che era la 675 del 96. Non è più in vigore non è più in vigore, però ve la faccio vedere lo stesso per un semplice motivo perché ancora adesso. Ogni tanto qualcuno la cita, cioè visto che ogni tanto si dimenticano di aggiornare i famosi moduli. No? il modulo per il consenso. Non so, vi scrivete in palestra o vi scrivete, vi fanno la tessera al supermercato per raccolta. Punti ci sono. Hanno lì un modulo nel cassetto da, da 15 anni, e quindi hanno ancora un modulo che cita la legge 675 del 96. Non è sicuramente sintomo di, di serietà e. e, e, e, e, e, e... E di aggiornamento però insomma ogni tanto succede quindi se la trovate non, non, non, non, eh, non vi disorientate sapete che è la vecchia legge sulla privacy che poi è stata superata appunto non più in vigore perché è stata completamente eh, assorbita all'interno del codice in materia di dati personali del 2003 chiamato appunto anche codice privacy che era quel decreto legislativo 196 del 2003 che allora tecnicamente è ancora in vigore però è un po' stato svuotato nel suo contenuto, nel suo significato, perché poi si è sovrapposto nel, eh, vedete, in vigore dal, dal 24-5-2016 il cosiddetto GDPR, Regolamento Europeo 2016 679, numero 679. Perché si sovrappone? Perché essendo un regolamento e non una direttiva, i regolamenti sono norme direttamente applicabili in tutti gli Stati, senza necessità di, ehm, di adeguamento, del, del, del, di recepimento da parte del legislatore nazionale. È vero che eh, alcune norme del, del codice del 2003, eh, come dire, cioè il codice del 2003 conteneva delle norme in più che trattavano anche aspetti che il regolamento GDPR eh, non trattava, e quindi il legislatore italiano ha pensato di tenerlo in vita il 2003 quello, il, decretto, il codice privacy, quantomeno per quelle parti in cui eh, che, diciamo che si occupano di temi che il GDPR non tratta. Quindi trovate nel, nel, nel codice privacy alcune norme che sono abrogate, abrogate, abrogate, omissis o missis, perché poi quegli argomenti sono stati in realtà trattati nel, nel, nel GDPR, eh, quindi tendenzialmente io mh, come. Mh, nel senso, come riferimento principale darei comunque il GDPR, cioè guardate quella come norma principale, perché ancora oggi, cioè, cioè ad oggi è quella che appunto è, è, tratta buona parte degli aspetti in materia di privacy. Quindi, come vedete, è, è intitolato Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga. La eh, direttiva quella precedente, cioè la 95 46 CE, che era appunto la direttiva sulla base della quale era arrivata la nostra prima legge. E viene chiamato Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, quindi in italiano diventa RGP, RGPD, l'acronimo, ma si usa eh, più eh, comunemente l'acronimo all'inglese GDPR, General Data Protection Regulation sarebbe, ok? quindi. Eh, lo troveremo sempre, anch'io lo citerò come GDPR, immagino che vi abbiano tirato una testa tanta, soprattutto chi fa il dirigente o ha funzioni di coordinamento in questi anni, perché essendo entrato in vigore appunto nel 2016 e direttamente applicabile invece dal 2018, eh, è partita tutta l'attività la, la, la, eh, diciamo la, la, di formazione, di aggiornamento per chi si occupa della, di questo aspetto e soprattutto l'aggiornamento poi delle policy, delle scuole, ma anche delle aziende, delle palestre, delle, delle associazioni, quindi se in questi anni vi sono arrivati comuni molte comunicazioni via mail in cui si diceva guardate che abbiamo aggiornato la privacy policy, è proprio colpa di questo GDPR che ha rivoluzionato molto, non poco. C'è cioè già il fatto che abbiamo un ormai un'unica legge, possiamo dire, legge tra virgolette, però abbiamo un'unica legge sulla privacy europea. Questa cosa non c'era fino al 2018, fino all'applicazione alla, all concreta del, del, del GDPR, avevamo ognuno la sua normativa sulla privacy, cosa che creano un po' i problemi perché ormai quando parliamo di dati personali stiamo parlando di qualcosa che va su internet, di qualcosa che per sua natura è eh, condivisa anche al di fuori degli del, dei confini degli stati, quindi almeno a livello europeo era importante avere un'unica normativa e finalmente appunto ce l'abbiamo fatta con, con, questo, con questo regolamento. Eh, nel 2000 eh, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea aveva anche a sua volta parlato di, eh, di, di dati personali e aveva individuato proprio la privacy come uno dei diritti fondamentali dell'individuo, del cittadino dell'Unione Europea, quindi passo non da poco, l'articolo 8 diceva che appunto ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano, Quindi vabbè, pone un diritto generale e poi dice che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Guardate che cioè, ci sta dando praticamente in queste dieci righe già tutti i principi essenziali che dopo vedremo dettagliati nelle, nelle norme successive, quindi sostanzialmente vedete che riguarda le persone, quindi non le persone fisiche, le persone, gli individui, le persone fisiche quindi, non c'è privacy sulla partita IVA di una SRL o sull'indirizzo, la sede legale di una SRL, non è un dato coperto da privacy. Vi assicuro che questa cosa qua la sento dire, eh? Cioè, eh, la, eh, ma c'è privacy, non ti posso dare la, mia, la sede legale della mia SRL, invece non c'entra nulla, non è certo una questione di privacy. Poi dice che tali dati devono essere eh, trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate, quindi la famosa informativa sul trattamento. Cioè l'informativa è quella, quel documento in cui si spiegano le finalità che, eh, con cui verranno, eh, per cui verranno raccolti questi dati e come verranno utilizzati. Quindi le finalità devono essere determinate, non devono essere generiche, cioè non deve essere mai un tu dammi il dato e poi ti, ti faccio sapere dopo che cosa me ne faccio, lo devi dire prima il titolare del trattamento, colui che raccoglie il dato, deve dichiarare prima quali sono le, le finalità. E in, la base, viene chiamata la cosiddetta base giuridica, dopo lo vedremo, o i eh, requisiti di, di liceità del trattamento, può essere, vedete, o il consenso della persona interessata, oppure altro fondamento legittimo previsto dalla legge, quindi il cosiddetto legittimo interesse, vedremo che entra in gioco più spesso questo quando abbiamo a che fare con... Le, le, le, scuole, le scuole pubbliche perché sono istituzioni che hanno che fanno un'attività che appunto legittima alcuni già di per sé alcuni trattamenti di dati personali altro eh, fondamentale diritto è quello per cui ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica e quindi vedete cioè quando ci dicono nell'informativa chi sarà il, il titolare del trattamento e eh, cosa, cosa ne faranno ci dicono anche che noi possiamo poi verificare chi ha questi dati, accedere appunto a quali dati davvero sono in possesso e il titolare del trattamento è in possesso e chiedere ad esempio che vengano rettificati o addirittura cancellati. Ecco, questo la carta inizia non lo diceva ancora, invece poi è stato più volte ribadito, il GTPR lo dice chiaramente, quindi tu hai sempre il diritto di chiedere la cancellazione definitiva e totale dei dati che ti riguardano, se hai deciso di revocare il consenso. Quindi anche quando ti sei iscritto e compilato il modulo e quindi hai deciso di fornire il dato, hai sempre il diritto di cambiare idea e chiedere che venga, che venga cancellato. In, in fondo dice che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente, è il famoso garante privacy. No? Noi abbiamo a che fare con, uno, vengono chiamate autorità dipendenti. infatti il nome vero sarebbe autorità indipendente sul trattamento dei dati personali, quindi poi più, più comunemente chiamato garante, la parola garante è appunto sinonimo nel nostro ordinamento di autorità indipendente. Eh, attualmente il garante privacy incarica Antonello Soro, cioè il presidente dell'autorità garante Antonello Soro, che... Eh, eh, che sarà uscente a breve, nel senso che si sta cercando adesso il nuovo, il nuovo candidato perché è passato il lasso di tempo eh, di carica. E quindi ecco perché abbiamo un garante privacy, non è una scelta del legislatore italiano, in tutta Europa ogni eh, Stato o membro dell'Unione Europea ha un'autorità garante indipendente. Indipendente vuol dire che è indipendente dal potere politico, eh? quindi viene scelta attraverso un meccanismo di... di Approvazione da parte di, di, del Parlamento, ma che deve dare delle, delle garanzie, appunto di terzietà e di autonomia, ha un mandato molto lungo che dura 7-8 eh, anni, adesso non mi ricordo dovrebbero essere 8, eh, quindi molto lungo, nel senso che quindi va oltre la durata di una legislatura e, e va oltre anche molti governi, visto che in Italia i governi si cambiano con una certa frequenza, e quindi in teoria questa, questa lunghezza del mandato garantisce appunto una sua. Terzietà, eh, un suo essere super partes. Eh, arriviamo a un po' di norme appunto del GDPR, come vi ho detto, ci occuperemo di definizioni perché le definizioni ci aiutano proprio a capire i concetti che vedremo dopo quando parleremo proprio di privacy nella scuola e nella didattica a distanza. Il eh, mh, Prima definizione di partenza, logicamente, è proprio quella di eh, capire che cosa si intende per dato personale. Già quello che vi ho detto prima, cioè già avere chiaro che il dato personale è una cosa che riguarda solo le persone fisiche, non è da poco, è, un passo, è già un bel passo, no? Quindi la definizione asciutta è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, che viene chiamata interessato, l'abbiamo già visto anche nel, nell'articolo 8 della carta d'inizio, no? Quindi voi quando fornite il dato personale alla, al, al supermercato o alla piattaforma su cui vi registrate siete gli interessati e loro sono i titolari del trattamento. Ehm, questo identificato identificabile sembra una definizione ma in realtà va definito a sua volta. No? Infatti so, successivamente la norma aggiunge no? che cosa si intende per identificato identificabile. Quello che mi fa più paura è identificabile perché è molto indefinito, è molto, è molto soggetto a interpretazione, e allora dice che si considera identificabile, cioè identificata si capisce, c'è cioè una persona di cui si sa chiaramente chi è, c'è cioè un collegamento netto tra quel dato e il soggetto eh, e l'interessato. No? Identificabile vuol dire che non c'è un riferimento chiaro e netto, ma che attraverso un particolare giro si può comunque ricondurre ad una persona. Quindi vedete che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, un numero di matricola potremmo dire, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o, ehm, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale tantissima roba, eh, vuol dire che praticamente qualsiasi informazione un numero di telefono è un dato personale, un numero di matricola è un dato personale, anche se per ricondurlo ad una persona devo avere no, la, la, la, devo avere accesso a poi alla, alla banca dati con i numeri di matricola, però è comunque un dato personale identificabile perché indirettamente mi può riportare alla persona un'immagine um, un in cui una persona è ritratta con un eh, particolare copricapo che identifica una religione, che è un copricapo che è portato da persone che hanno un ruolo particolare all'interno di, di una gerarchia religiosa, è un dato personale perché sto anche dicendo qual è la sua eh, natura, vedete, culturale, sociale, eh, la sua identità fisica, fisiologica, genetica, quindi anche semplicemente la. la, la l'etnia, no? cioè il fatto che dalla foto su un curriculum si deduca che la persona è, è di origini asiatiche o di origini africane, quindi quelli sono tutti dati personali, e tra, tra l'altro vedete che c'era appunto anche i dati relativi all'ubicazione che è l'esempio eh, da cui siamo partiti per farvi riflettere sul discorso della no, de, de, de geolocalizzazione di de, de, de Google Maps. Chiusa la definizione di dato personale, arriviamo invece alla definizione di trattamento, che vedete non è, non, è, non è nemmeno lei così ristretta, è abbastanza ampia anche lei. Allora, si intende per trattamento di dato personale qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come e adesso fa un, un lungo elenco di cose che si possono fare con i dati personali. E vedete che tu, sostanzialmente tutte le attività che si fanno con i dati personali, in qualche modo vengono incluse nella definizione di trattamento. Vedete che, a parte che l'avevamo già capito, no? perché qual, già quando uno inizia con qualsiasi operazione o insieme di operazioni, <ride> vuol dire che sostanzialmente è dato personale, cioè il trattamento è qualsiasi attività che si fa con il dato personale, tra l'altro sottolinea, vedete, che sia fatto con processi automatizzati o meno, cioè anche il trattamento di dato personale può essere anche non tecnologico, cioè anche il, il, il, la segretaria di uno studio medico che scrive ancora i numeri di telefono dei pazienti su un'agendina cartacea, è quello è già un trattamento di dato personale a tutti gli effetti, anche se non è stato inserito nella banca dati eh, elettronica dello studio nel gestionale dello studio. Ad ogni modo vedete poi inizia l'elenco e dice come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Quindi anche distrur, distruggere, cancellare un dato personale è comunque un'attività considerata trattamento. Ok? E in particolare, vedete, dice che, appunto, quelli che io vi ho prima già eh, chiamato, citato come basi giuridiche del trattamento, cioè la normativa vigente negli articoli 5 e 6 del GDPR stabilisce in quali termini il trattamento è considerato lecito. Quindi ogni volta che c'è un trattamento di dato personale ci dobbiamo chiedere sulla base di quale legittimazione, di quale, di quale norma, cioè vedremo che soprattutto l'articolo 6 ne stabilisce sei diverse, è un 6 e 6, quindi l'articolo 6 stabilisce sei diverse basi giuridiche entro cui noi dobbiamo rientrare. Se, non ce se nessuna di queste può essere richiamata vuol dire che stiamo facendo un trattamento di dato personale non lecito, illecito, non autorizzato. Okay. Dopo, dopo lo vediamo meglio, ci ritorniamo. Intanto però vediamo la definizione tra, la distinzione tra eh, titolare del trattamento e responsabile del trattamento. Allora, lo capiamo meglio utilizzando il termine eh, inglese, cioè essendo il GDPR una norma appunto come abbiamo detto valida su tutti i paesi dell'Unione Europea, è stata tradotta poi anche in, nelle varie lingue, si, si utilizza la parola inglese perché in effetti la, la traduzione italiana, cioè la, la versione italiana, è più foriera di equivoci. Eh, se noi leggiamo la parola inglese, data controller, è più chiara, cioè ci fa capire che il, il titolare del trattamento è colui che ha il controllo dei dati, che è diverso da, vedete, data processor, che è invece colui che poi mette davvero le mani sui dati, processo nel senso di colui che elabora i dati eh, i termini però titolare e responsabile sono in effetti un po' forieri di, di, di questo equivoco, perché uno legge la parola responsabile e dice allora sei quello che ha diciamo responsabilità maggiore a livello legale e che prende le decisioni e il titolare sarà un altro, invece no, si sovrappongono se noi usiamo la parola controller invece capiamo la sfumatura Controller è colui che ha il controllo quindi è titolare e quindi ha la responsabilità, fra virgolette, del, del, del trattamento. Responsabile del trattamento è invece colui che fa un'attività sul dato. Eh, lo vediamo, leggiamo la, la, la, la definizione. Articolo, la, la, sono tutte le definizioni che si trovano nell'articolo 4, punto 7.8. La definizione di, dato, di titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica. L'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Determina è il verbo che ci fa, cioè diciamo, da sottolineare, da mettere in, in, in grassetto. Perché in effetti corrisponde a controller, controlla, determina. La, invece il titolare, scusate, il responsabile del trattamento. Il data processor è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o il servizio o l'altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Quindi il titolare del trattamento è colui che ha le chiavi in mano, ha le redini in mano, ma poi il responsabile è colui che fa le attività di trattamento concrete sui, sui dati. Non è detto che esista anche il, il responsabile. A volte ci sono situazioni in cui c'è solo il titolare e non c'è un responsabile, cioè il titolare diciamo svolge tutte le due, le due funzioni e quindi non delega ad un responsabile l'attività di trattamento. Invece non può esserci la, la, la versione inversa, cioè non può esserci un responsabile senza un titolare del trattamento, perché il titolare del trattamento deve essere un soggetto individuato, è quello che, eh, eh, che trovate quando vi danno l'informativa e in fondo vi dicono titolare del trattamento è e c'è la Partita IVA, l'indirizzo, sede legale del titolare del trattamento: quello ci deve essere sempre. In alcuni casi, vedete che c'è scritto anche responsabile del trattamento: è e quindi vuol dire che in quel caso una, ci sono due livelli, c'è un soggetto titolare che poi ha incaricato, ha delegato l'attività di trattamento a un responsabile. Okay. Nell'esempio che interessa a noi, il titolare del trattamento è la scuola, la scuola che. Agli studenti, i professori e ai rapporti appunto con questi, con questi interessati, che delega l'attività di responsabile di trattamento ad una ehm, che ne so, società di informatica che, che fornisce una piattaforma per la didattica a distanza. No? Quindi fa un contratto con una società che fornisce la piattaforma, che fornisce il software e che fornisce l'infrastruttura tecnologica per fare didattica a distanza o per il, il registro elettronico, altro, altro esempio quello diventa responsabile del trattamento perché nel contratto viene, viene incaricato come responsabile del trattamento ma rimane titolare del trattamento comunque la scuola ci torniamo su questi concetti le, ecco le famose 6 basi giuridiche che sono indicate nell'articolo 6 allora la più nota in cioè è il consenso, cioè la, la, la base giuridica ha, cioè l'interessato ha espresso un consenso al trattamento dei, dati, dei propri dati personali per una più specifica finalità. No? Quando ci fanno compilare il modulo e ci fanno firmare il consenso sulla privacy, anche quando andiamo in un hotel, anche quando andiamo... Adesso diventerà molto... Um, um, um, si amplierà molto l'uso di questa, di, di questa formula perché no, eh, quando andiamo adesso anche se andiamo al ristorante ci chiedono di, di, di assumerci noi le responsabilità dichiarando che quelli che sono al tavolo con noi sono nostri congiunti e che quindi possiamo stare più vicini di, un, di due metri e via dicendo ok, quando, quando firmiamo un modulo e diamo il consenso e mettiamo la crocettina su esprimo il consenso siamo nel campo A nell'ambito dell'azione della, della, della A il B invece cambia vedete, dice il trattamento cioè, si può fare trattamento non tanto perché c'è un consenso, ma perché il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Okay? Quindi, ad esempio entra in gioco quando, quando un cliente si rivolge a me per un preventivo, per, per un'attività di, di consulenza come avvocato, quindi si crea un rapporto di, di, di, di incarico professionale, il C, il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale, è titolo, al, quale è, al quale è soggetto il titolare del trattamento. Altro caso diverso, che come vedete non è legato al consenso, ma all'esecuzione, all'adempimento di un obbligo legale. Il D, invece, il trattamento necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato di altra persona fisica. Okay? Se andate al pronto soccorso perché vi hanno fatto un incidente, non è che dico, no, io non lo curo perché non mi ha firmato il consenso, no? quindi prima ci si occupa della cura della persona, gli si apre il portafoglio per vedere se ha una tessera sanitaria, per vedere se ha delle allergie particolari, e non, è, non sorge un problema di privacy, perché in quel momento è stato fatto per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato. Il caso E è quello che troveremo dopo citato, per proprio la didattica a distanza, quindi vi ho anticipato un po', ho fatto spoiler sull'ultima parte del corso, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. E questo è stato richiamato appunto nel, nel, dal garante privacy per inquadrare il rapporto tra le scuole, che appunto sono svolgono un compito di interesse pubblico e è connesso ai servizi pubblici poteri diciamo, come pubblica amministrazione che è incaricata di svolgere attività di insegnamento e formazione. Il punto F, l'ultimo, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse titolare del trattamento di terzi a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se interessati a un minore. Quindi questo è il famoso appunto legittimo interesse che non può essere usato così, come jolly. Purtroppo lo fanno. Eh, nel senso che a volte viene è proprio il punto f è quello che viene abusato per tutte le volte in cui non c'è un consenso e non si rientra negli altri perché non siamo delle istituzioni pubbliche, non c'è una situazione di emergenza, allora quelli che stanno usando i nostri dati in modo non particolarmente corretto dicono, eh beh ma abbiamo esercitato un interesse pubblico, punto f del del, dell'articolo 6,1. Paragrafo 1, e, e, e, eh, infatti dice che si può usare ma deve essere in determinate condizioni rientrare in queste condizioni che abbiamo letto, no? quindi condizioni che non prevalgano gli interessi e i diritti di libertà fondamentali dell'interessato, quindi chi sfrutta il, eh, il, il legittimo interesse come, come base giuridica deve però pre preventivamente fare un bilanciamento di interessi che è molto molto delicato e che richiede una competenza giuridica non da poco. Non si applica tra l'altro il punto F al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti, cioè le autorità pubbliche non, non sfruttano il punto F perché rientrano più che altro, come vedete, nei, nei, negli altri punti, quindi nei B, C, D e E. Vedremo appunto che eh, eh, la scuola pubblica rientra nel, più che altro nel punto E, l'ha chiarito in modo abbastanza univoco il garante privacy. Infine, e questo è un punto di contatto tra la parte sul diritto d'autore, sul copyright e quella di oggi, sulla privacy, dobbiamo ricordare che anche l'immagine di una persona è un dato personale. Eh, qua si apre un, un capitolo, l'altra volta non abbiamo avuto tempo di andare così nel dettaglio. Vi ho fatto solo un esempio veloce dicendovi che tra i diritti connessi c'è anche quindi quella colonna diciamo, di diritti che non sono degli autori in senso stretto ma sono di soggetti eh, che fanno attività parallele connesse a quelle delle, delle, delle autorali in senso proprio, ci sono appunto i diritti di questi soggetti che, che sono soggetti che prestano la loro immagine, no? che, che sono eh, eh, soggetti che proprio cedono il loro diritto di immagine, ad esempio nella pubblicità, nella, come testimonia della, della pubblicità, le modelle, le fotomodelle e via dicendo. Ok, quelli sono soggetti professionali che vendono la loro immagine e quindi non c'è un problema di privacy, cioè se Cristiano Ronaldo fa un contratto con la Nike per vendere, per fare la pubblicità in cui lui è in posa con in mano la nuova scarpa, e chiaramente non c'è un problema di privacy perché lui accetta, a parte che lui è un personaggio stranoto e pubblico, e, e, ma accetta volutamente di farsi pagare per essere esposto sui cartelloni pubblicitari, diverso è se io fotografo invece, privati cittadini riconoscibili in foto che poi vengono diffuse, allora lì non c'è solo un problema di diritto connesso, cioè di eh, eh, richiesta del consenso da parte di, di colui che scatta la foto per eh, eh, la diffusione della foto, ma c'è anche un discorso di privacy, cioè si, si sovrappongono due diversi diritti e questo succede spesso a scuola nel momento in cui io voglio fare foto durante la mia attività didattica in cui ci sono i bambini ci sono gli studenti che sono soggetti minori e che quindi devono essere consapevoli che poi la loro foto andrà a finire da qualche parte e circolerà ergo so che poi le scuole si sono abbastanza attivate perché insomma questa cosa è stata più e più volte detta e, e, e a mio avviso abbastanza recepita da parte dei dirigenti le scuole all'inizio dell'anno fanno firmare ai genitori e alle famiglie un consenso per le foto che verranno scattate durante attività didattica oppure da, durante i, viaggi, i cosiddetti viaggi di istruzione, le gite, le escursioni, eh, gli spettacoli a teatro, le manifestazioni, che ne so, gli open day, queste cose qua no? quindi tutte attività che rientrano nella normale eh, gestione da, della, della didattica, della scuola che però appunto prevedono la riproduzione dell'immagine di, dell di persone che sono privati cittadini che quindi non hanno scelto di esporsi al pubblico eh, che però appunto, vista le tecnologie digitali che abbiamo oggi, rischiano di essere diffusi molto, molto eh, in un ambito molto ampio perché la rete espone poi, cioè una pagina Facebook può essere magari eh, vista oggi da 10 persone ma poi ha successo, viene seguita da tante altre persone quindi quel contenuto sfugge di mano e diventa eh, visibile a tutti quindi bisogna essere attenti a queste situazioni quindi ne consegue, come dice la slide, che quando diffondiamo immagini in cui ci sono persone riconoscibili dobbiamo tenere presenti sia le norme sul copyright, il famoso diritto connesso alle, delle persone ritratte sia le norme sulla privacy a cui in alcuni casi si sovrappongono anche le norme in materia di diritto dell'informazione e di deontologia giornalistica, cioè i giornalisti quando hanno a che fare ad esempio con i minori rispettano anche delle norme che sono contenute nella carta di Treviso, che è una, una sorta di codice deontologico del giornalista mh, in materia di eh, minori, di, di utilizzo dell'immagine del minore. Ed è il motivo per cui ogni tanto quando ci sono so, servizi giornalistici al telegiornale o su programmi di approfondimento, eh, si parla del minore, si intervista il minore perché magari è essenziale per far capire la notizia però si oscura il suo viso, si, si confondono gli occhi eh, con l'effetto pixel per non, non rendere il minore riconoscibile quindi lì non è neanche tanto una questione di privacy o di, eh, di diritto di immagine ma una questione proprio di deontologia giornalistica okay? quindi lì anche se il minore anche se il genitore del minore ti dà il consenso in alcuni casi Comunque, la deontologia giornalistica, quindi, per una questione più che altro etica, suggerisce di non mostrare il minore di non esporlo a, eh, al pubblico inutilmente. La legge, la, la norma che troviamo, eh, le, le norme in materia di diritto dell'immagine nella legge sul diritto d'autore, quindi, qua siamo tornati sostanzialmente all'argomento della volta scorsa, cioè agli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, la 63 del 41 ci dicono queste norme che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, quindi più o meno vedete che qua funziona un po' come con la privacy, cioè il consenso diventa la, la base per poter diffondere e sfruttare il, il, il ritratto di una persona, ritratto nel senso anche fotografico, eh, ma anche pittorico in realtà, cioè la, la, la legge sul diritto d'autore parla genericamente di ritratto. Invece, vedete, non occorre il consenso della persona ritrattata o ritratta eh, quando eh, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà dall'ufficio pubblico coperto. Ad esempio il eh, politico che viene nella nostra scuola a fare un'inaugurazione, a tagliare il nastro, a fare la, un comizio, a fare un, una, una premiazione, in quel caso non devo chiedergli il permesso perché lui è il sindaco oppure l'assessore provinciale, regionale o il ministro e quindi non, non c'è una questione di, di, di, di, eh, di privacy né di diritto di immagine. Oppure la necessità di giustizia di polizia, il caso in cui la polizia o la procura decidono di diffondere l'immagine di un eh, di un mafioso che è ricercato perché è fuggito, no? okay. lì non è che ci sia che il giorno dopo il mafioso possa chiedere ai giornali un risarcimento, un diritto di immagine per aver sfruttato la sua immagine indebitamente, chiaramente, no? oppure da scopi didattici, scientifici o culturali, ecco questo è molto, molto interpretabile. Questo scopi scientifici, didattici o culturali, la norma parlava di culturali perché è vecchia, vecchia edizione degli anni 40. Ehm... Eh, eh, voi potete rientrare qua, però è da usare con molta, molta cautela questa, questa giustificazione, perché eh, lo scopo scientifico, ad esempio, è l'immagine di un, che ne so, in, all'interno di un libro di dermatologia, si mostra si mostrano alcune persone che hanno, foto quindi di, di persone che hanno una particolare patologia alla pelle e quindi stai riproducendo l'immagine della persona ma per scopi scientifici però ecco sono questioni sempre molto molto delicate in cui tendenzialmente se anche venisse meno il diritto dell'immagine quindi se anche venisse meno la, la parte l'aspetto copyright sicuramente entra in gioco un aspetto di privacy per cui è sempre cosa, buona norma chiedere il consenso preventivo al, all'interessato Oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Cioè cosa succede? Che anche quando la persona non è nota, eh, può essere comunque in una situazione per cui eh, si è volutamente e eh, eh, eh, eh, consapevolmente esposta al pubblico. Ad esempio, pensate a, eh, a, a, alla partecipazione ad una manifestazione sindacale. No? Quindi voi, come privato cittadino però decidete di partecipare a una manifestazione che si svolge domani in eh, eh, Piazza del Popolo a Roma e siete in prima fila con lo striscione è chiaro che alla sera siete sul TG no? cioè, è molto probabile che facciano una ripresa della prima fila o delle foto per il, giorno, per il giornale del giorno dopo e quindi siate in prima fila ripresi come eh, soggetti che avevano partecipato alla manifestazione eh, in quel caso non avete nulla da eh, lamentare non potete chiedere un, un, un compenso ai giornali, ai telegiornali che hanno riprodotto l'immagine perché vi siete esposti, avete partecipato, vedete, ad un avvenimento, una cerimonia di interesse pubblico o svolta in pubblico eh, consapevolmente, ok? Quindi questo può entrare in gioco anche lì quando fate manifestazioni particolari, eh, sempre con la cautela del, del, dell'immagine del minore che è sempre meglio appunto eh, far autorizzare preventivamente dai genitori. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. No? Quindi anche in queste situazioni però se c'è un rischio di, di, di, eh, di pregiudizio al decoro, cioè pensate anche appunto a una manifestazione sindacale dove però a un certo punto la questione sfugge di mano e uno viene uno di questi partecipanti anche se era in prima fila e tutto però viene eh, manganellato e quindi è, insomma, si vede una scena in cui lui ha il sangue che gli cola sulla testa insomma in quel caso lui potrebbe eh, non gradire anche se eh, appunto in teoria sarebbe eh, ripubblicabile quell'immagine non gradire perché è una situazione che lo, lo va a ledere nel suo, nel suo onore nella sua reputazione nel suo decoro Tutte questioni molto delicate perché poi in questo caso vanno a incrociarsi con il diritto di cronaca, per cui il giornalista ritiene sulla base di altro diritto, che forse addirittura costituzionalmente è più, eh, più importante ed elevato, ritiene che anche mostrare il, il manifestante manganellato, sanguinante sia un'importante notizia perché mostra, ad esempio, come non so, quella, in quella situazione la polizia ha gestito male la situazione non lo so, cioè lì sono valutazioni che fa il, il giornalista sulla base però di altri diritti di altre, di, di, di, di, di altre valutazioni che esono dalla, sia dall'aspetto privacy sia dall'aspetto copyright ok?